Oggi siamo qui con una mamma che segue il percorso gravidanza in Mangiagalli e insieme a lei vedremo i più semplici esercizi che possiamo eseguire in particolare nel secondo trimestre e semplicemente utilizzando un tappetino e anche comodamente a casa. In questo esercizio abbiniamo la respirazione profonda a un esercizio di tonificazione degli arti inferiori. Nella posizione di partenza siamo in piedi, abbiamo le gambe belle aperte, belle divaricate, i piedi verso l'esterno punta verso l'esterno, dobbiamo inspirare aprendo le braccia e salendo con le braccia verso l'alto, una bella ispirazione massiva, e poi scendo e butto fuori l'aria, espiro. Quando scendo, un piccolo piegamento delle gambe e poi torno alla posizione iniziale. Ora ne facciamo un'altra, via, inspiro, espiro, scendo, cerco di scendere sempre un pochino di più con le gambe e torno alla posizione iniziale. L'ultimo, inspiro e scendo, espiro. Possiamo, se ci sentiamo in forma, scendere fino alla massima posizione, rimanere qualche secondo e poi tornare su lentamente. In questo esercizio ci concentriamo moltissimo sulla respirazione, che è molto importante allenarla in gravidanza e anche sui addominali obliqui che sono questi muscoli che servono a irrobustire la parte centrale del nostro tronco è diviso in due parti la prima parte avviene così sono in piedi arti inferiori divaricati devo semplicemente scendere lateralmente e con la mano andare a toccare il ginocchio corrispondente poi torno su e scendo dall'altra parte sempre molto lento cerco di scendere più che posso e torno su quando sono giù rimango qualche secondo, mantengo la posizione e torno su. Facciamo l'ultimo, scendo e torno su. Variante numero 2, abbraccio la pancia, con l'altro braccio disegno un cerchio, inspiro e vado ad allungare tutta la parte del fianco laterale il stretching. Espiro e torno alla posizione di partenza. Facciamo dall'altro lato, cambio, inspiro, disegno un bel cerchio, espiro. In questo esercizio ci focalizziamo sullo stretching dei muscoli adduttori, che sono questi dell'interno coscia, e sulla mobilità del bacino. La posizione di partenza è quella che vediamo: abbiamo un piede contro l'altro e dobbiamo cercare di spingere le ginocchia e di diminuire questo spazio fino al pavimento. Spingo le ginocchia verso il basso, mantengo la posizione 3-4 secondi e apro bene la parte del bacino e torno su. Lo possiamo fare 3-5 volte a piacere, è anche sufficiente o anche quante volte vogliamo. Rimango giù e torno su. L'ultima, scendo, 4 secondi e torno su. Una seconda variante è eseguire lo stesso movimento un po' più velocemente, in modo oscillatorio, quindi così, un po' più veloce. In questo esercizio combiniamo la mobilità dell'anca e del bacino con lo stretching dei muscoli della schiena. La posizione di partenza è in quadrupedia, quindi siamo appoggiati sulle ginocchia un po' divaricate. Creiamo lo spazio per la pancia, appoggiamo le mani con le dita ben aperte e dobbiamo spingere il peso del nostro corpo prima indietro, cercando di fare un giro e poi andare in avanti. Vado in avanti e vado indietro. Quando vado indietro, giù bene la schiena e allungo bene i muscoli. Cambio senso, allungo bene la schiena. stop. Secondo esercizio per la mobilità dell'anca, quindi siamo sempre in questa posizione, ruotiamo, piego la gamba, piede a martello verso l'alto, ruotiamo prima in avanti, facciamo tre ripetizioni e poi cambiamo lato, quindi piede a martello verso l'alto, via, supero un ostacolo e tre. In questo esercizio ci alleniamo sulle gambe, sulla tonificazione del, degli arti inferiori. Siamo sdraiate su un fianco, belle comode. Appoggiamo bene un, un braccio disteso oppure a cuscino sotto la testa. Dobbiamo semplicemente salire con un arto, teso, piede a martello. Salgo, rimango qualche secondo e scendo. La respirazione in questo esercizio è importante. Quando salgo, inspiro. Quando scendo, espiro, butto fuori. L'ultima, salgo, inspiro, scendo, espiro. Durante la gravidanza è molto importante anche fare degli esercizi di rilassamento per la mamma. Questo serve perché così la mamma riesce a focalizzarsi sia sui propri movimenti che su quelli del piccolo e capisce che sono dissociati, ma associati emotivamente. Quindi se la mamma è rilassata e serena e tranquilla, anche il bambino ne avrà dei benefici. Se la mamma è un pochino ansiosa, il bambino magari sarà un po' più vivace. Quindi adesso facciamo due esercizi proprio per questo, per questo scopo. In questo esercizio siamo sdraiati a terra, e semplicemente chiudiamo gli occhi, le braccia le allunghiamo al di là della testa e i piedi li allunghiamo dal lato opposto e cerchiamo di tirare il più possibile. In, in, in questo modo la muscolatura sarà bella distesa, occhi chiusi e facciamo delle ispirazioni e ispirazioni profonde. Una variante di questo esercizio, pieghiamo le gambe, appoggiamo i piedi, posizioniamo le mani sulla pancia e cerchiamo di creare un contatto con il nostro piccolo e di ascoltare i suoi movimenti, sempre respirando. Inspiro e cerco di indirizzare l'aria e a riempire un pochino lo spazio che si crea tra la schiena e il pavimento. In questo esercizio ci troviamo distese, abbiamo gli arti inferiori piegati, le mani appoggiate sulla pancia, se vogliamo possiamo chiudere gli occhi e ci concentriamo sulla respirazione e sul movimento del bacino. Il movimento del bacino sarà un antero e retroversione. Vuol dire che spostiamo il bacino un pochino in avanti, creando un pochino di spazio sotto la schiena e poi, movimento opposto, il bacino verso dietro e appoggio bene la schiena al pavimento. Lo proviamo a rifare, quindi spingo il bacino in avanti e creo la curva. Secondo movimento, spingo il bacino indietro, appiattisco bene i muscoli sul pavimento, i muscoli della schiena. Posso fare questo esercizio un po' di volte, occhi chiusi e mi concentro anche sulla respirazione. Inspiro... E faccio la curva, espiro, e scendo col bacino, inspiro. Secondo esercizio, gambe sempre piegate, sollevo le ginocchia con le ginocchia divaricate, Creo lo spazio per la pancia, occhi chiusi le mani sempre sulle ginocchia. Cerco con delle piccole oscillazioni di appiattire la schiena nella zona lombare contro il pavimento. Occhi sempre chiusi, mi rilasso. Lo scopo di questo esercizio è appunto combinare il rilassamento allo stretching della zona lombare e dei muscoli della schiena.